Eh, grazie, volevo, volevo presentarmi innanzitutto, uh, sono Stefano Bartezzaghi, insegno uh, semiotica, pratico uh, l'enigmistica, scrivo su giornali e libri di uh, lingua e comunicazioni in genere, quale onore, e eh, sono un abituale elettore del PD e seguo con interesse le eh, sue posizioni da quando era consigliere regionale della Lombardia, che è la mia regione. E volevo anche segnalare che questa è la prima volta... Per me, eh, in cui faccio un intervento, cioè, partecipo attivamente a una riunione politica e, e lo faccio molto ventieri. Spero di dire qualcosa che vi serva. Applausi vi dico il titolo del mio intervento. Il titolo del mio intervento manca. Non nel senso che non ci sia, ma è proprio la parola manca. No? Che nella locuzione a destra e a manca significa uh, sinistra. Da qui mancino e Mancino è una curiosa parola, ma una curiosa parola perché viene dalla radice di manus, mano, con cus che in latino ehm, denotava i difetti fisici. No? Perché la mano sinistra diciamo, normalmente è quella più oh, debole. E eh, in effetti, fuori dalla politica, essere destri, no? avere destrezza è una bella cosa, essere sinistri, no. Il sinistro, come com aggettivo, significa torvo, no? infido, losco. E eh, come sostantivo è addirittura una disgrazia. E Questi sono i doppi sensi, mi direte voi, che servono soltanto agli enigmisti, però eh, ce n'è anche un altro. Perché manca, ovviamente, anche una voce del verbo mancare, un verbo molto comune, ma che in psicoanalisi è un termine tecnico, no? eh, ciò che manca è, è, è sia si senza che desiderio. The Black Want, dice eh, Samuel Beckett in una poesia intitolata In Italiano peraltro Cascando. E la prima, volta che, la prima cosa che mi è venuta in mente eh, quando mi hanno chiesto di venire qui a parlare di linguaggio politico, di linguaggio della sinistra, è appunto Manca. È stata questa uh, parola perché eh, secondo me la sinistra manca a se stessa e manca al paese perché manca di parola. Eh, Forse qui suona un po' paradossale perché diciamo che la capacità di effusione verbale nostra diciamo, è, è praticamente leggendaria, no? uh, documenti interminabili, discussioni, eh, le emozioni senza emozioni, cioè quindi emozioni non d'affetto. E poi a un certo punto si dice, aggiungiamo una sintesi, 20 pagine. Questo accade da sempre e direi che è un tratto importante del nostro oh, genoma con cui dobbiamo fare i conti. Quello che invece è accaduto soltanto nell'ultimo oh, ventennio è stata una grande distrazione, anzi due grandi eh, distrazioni. Chi è stato distratto dall'infinito entertainment che è incominciato alla fine degli anni 70 e chi invece si è incantato davanti a un mondo al mondo che cambiava e pensava che non stesse cambiando, pensava che si potesse andare avanti eh, così, con eh, le stesse modalità fatte appunto di parole, di convinzione incrollabile di essere migliori, di cinghie di trasmissioni e, e via dicendo. Nella semiosfera si sono saldate queste due eh, distrazioni ed è successo che il senso comune, specialmente quello dei cittadini più giovani, non è più stato di sinistra. Prima lo era, lo era quasi eh, naturalmente, spontaneamente in molti eh, casi. Ora, quello che mi compete di più è l'universo della comunicazione e qui vi posso fare un esempio. Il fastidio. Diventato senso comune per il linguaggio politicamente corretto. E, e i talk show si riempivano già di uh, insomma, insulti, sessismi, e, e anche abbastanza, uh, e anche abbastanza uh, spensierati, no? i vaffanculo, non ha le palle, queste cose qui. E nel contemporaneamente si diceva che il uh, che vivevamo sotto l'egemonia invece del politicamente corretto e dell'ipocrisia. Invece il, vocabolo, il vocabolario egemole era proprio quello della destra, ed era un vocabolario che è stato assunto, senza critica, dalla maggioranza dei uh, mass media, da fannulloni a froci, passando anche per termini compassionevoli, come poveri, o apparte, uh, apparentemente neutri, come popolo, come gente. Questa è una lingua che non si dà preoccupazioni tassonomiche, insomma di precisione, no? divide il mondo secondo linee di forza molto oh, grossolano e fronti di scontro dove c'è un noi che è sempre mutevole, noi gente di buonsenso, noi contribuenti tartassati, noi maschi, noi mariti. E noi che lavoriamo, e dall'altra parte un loro uh, generico, e questa è la sinistra che eh, diventa la bad company dell'Italia, è un gioco che ha funzionato benissimo. Come interrompere questo gioco? Spesso si dice che servono due cose, lo si è detto anche qua, parlare chiaro e trasparenza, e un tic verbale molto diffuso a sinistra, è costituito da certe formule preliminari no? cioè, certe formule incidentali voglio essere molto chiaro lo dico con sincerità facciamo chiarezza ora è chiaro la politica non è filosofia non può assumere nel discorso tutte le articolazioni ma deve arrivare a una sintesi vera e assertiva al punto in cui il sì è il sì e il no è un no e il resto va al demonio ma dire parlo chiaro non è di per sé una pratica di chiarezza e dato che la chiarezza è la semplificazione di quell'articolazione, di quel discorso, c'è sempre comunque un sospetto di insincerità. Sospetto che la trasparenza rende chiaro il doppio fondo. Voglio fare una, un esempio di una tipica pratica di trasparenza che eh, sta avvenendo anche in questo momento. cioè lo streaming. Cosa succede nello streaming? Io parlo a voi che siete un pubblico diciamo con un certo grado di competenza e di adesione nelle cose politiche, ma parlo contemporaneamente anche a una seconda platea, una seconda platea che non conosco, che non vedo che può essere fatta di osservatori politici, di giornalisti, di autori satirici e, eh, e di elettori che siano del Partito Democratico di sinistra, oppure eh, no. Proprio le pratiche di trasparenza ci obbligano a pensare alla questione di questa doppia platea. Che poi è il double coding su cui la massima ideologia lavora dagli anni 60, perlomeno. E teniamo d'occhio questa parola, doppio, double, è l'accusa eh, diciamo, principale che veniva fatta al PC di, dai tempi di Togliatti e al movimento comunista internazionale dai tempi almeno di, eh, di, di Orwell. Quando qualcuno parla no, a, e si rivolge a questa platea, se usa il doppio codice e dice qualcosa che verrà capito in un modo da voi e in un altro modo, diciamo, a casa, diventa doppio lui. Questa è una cosa, ci sono vari esempi che eh, a questo punto, anche per brevità, non, eh, non citerò, ma è un errore eh, che è stato fatto molte volte. Quelli bravi con la doppia platea, e penso che non ci sia bisogno di fare i nomi, si rivolgono sempre a quelli a casa sempre e usano la platea presente come una specie di cornice al loro uh, discorso dopodiché potremmo chiamarla anche trasparenza anche se tutta la telenovela o meta telenovela degli streaming grillini dimostra che poi la trasparenza non fa che spostare in un altro ambito la necessaria comunicazione diciamo, riservata tra eh, addetti e moltiplicare fino al parossismo tutto quell'arsenale eh, quel, quell di dispositivi semiotecnologici con cui si eh, lavorano i retroscenisti no, Me ne sono segnati alcuni fuori onda, che di camera, intercettazioni Lecite e illecite, teppismi telefonici, microspie, interviste a bruciapelo e inconscio aperto, labiolettura, bigliettini fotografati a, a Montecitorio con i teleobiettivi e forse scritti a quel punto oh, apposta da quelli bravi con la doppia platea, tutti buchi della serratura da cui pensiamo di vedere come stanno realmente le cose. Un'altra cosa che si sente dire molto spesso è la depurazione del, um, del linguaggio. Occorre restituire pa alle parole il loro senso vero. Io, in realtà, su questa cosa qui, eh, anche su questa cosa qui, andrei cauto. Innanzitutto, quali parole? Ce ne sono di diverso tipo: ci sono le parole carezza, no? come esuberi, esodati, ristrutturazione, tagli agli sprechi, scivoli, contrazioni, sacrifici. Sono tutti eufemismi e l'eufemismo ha questo problema che bisogna continuamente manutenerlo, perché a un certo punto eh, con il tempo si degrada e finisce per irritare la pelle, non è più così carezzevole. No? La parola casino negli anni 60-70 era una parolaccia, le madri allungavano schiaffoni e penso non soltanto la mia. E, ma, uno o due decenni prima, era un eufemismo, un modo gentile per non dire bordello e lupanare, che erano quelle le brutte, eh, le brutte parole. Lo stesso è successo con Vucumpra, io mi ricordo benissimo, Vucumpra era un modo gentile per chiamare quelli che altrimenti venivano chiamati marocchini, no? e da qualsiasi parte venissero, cioè i marocchini del Senegal, quelli del Ghana, e anche quelli del Marocco ogni tanto. E poi adesso per noi invece è diventato un, uh, un termine eh, offensivo oggi abbiamo gli esuberi, gli esuberi per dire licenziandi e vedete questa è proprio la classica mitologia di Roland Barthes cioè la parola che cerca che connota naturalità no? non è che io ti licenzio che già era un eufemismo, no? ti do licenza di, di non venire alla, a, a, al lavoro non è che io ti licenzio sei tu che sei esuberato, sei tu che sei andato fuori no? non si può fare niente e tra l'altro ce lo chiede anche l'Europa oltre <coughs> grazie Poi ci sono le parole bandiera, quelle che quando vengono sventolate noi sentiamo l'inno che suona e i piedi che vorrebbero oh, marciare. Stabilità, crescita, governabilità, rappresentanza, ma anche libertà, anche famiglia, persino giustizia e persino oh, democrazia. Sono parole molto semplici, conosciute alla, disponibili per la grande parte della platea più ampia, ma non sono così generiche. Molto spesso contengono uh, cose molto concrete e anche molto meno uh, rassicuranti. Poi ci sono le parole nebbia, riforme, è una tipica parola nebbia, se uno non dice quali, no? cambiamento, sì, abbiamo per andare eh, dove, ma ci sono anche tutti i tecnicismi bocconiani della parentesi monti e via dicendo. Infine, le parole ringhio, le parole sputo, le parole sfregio, il turpiloquio. Ma anche quei nomignoli un po' satirici, no? Mattarellum, Psiconano, eh, che, eh, che si usano, rottamazione, frenatori, metteteci quello che volete, eh, si usano perché connotano disinvoltura nell'uso della lingua, innanzitutto, rottura di tabù e poi possono avere l'effetto di far perdere in e, la, la testa all'avversario, per esempio nel talk show, o comunque di strappare una risata e metterlo in cattiva luce davanti alla platea. Ecco, questo è un discorso che si potrebbe fare molto a lungo e molto analiticamente, ma io ho come l'impressione che non, non, non sia chiaro dove porti questo discorso, quale conseguenze possa avere, e quindi qui mi pare più urgente puntualizzarlo nel metodo. Criticare. Decostruire, demistificare gli usi lessicali altrui ed evitare di commettere in proprio le stesse scorrettezze, per me è una mera questione di igiene. Io penso che averla sollevata in tutti questi anni non abbia mai portato neanche mezzo voto, così come nessuno ci ritiene eleganti se ci laviamo le mani prima di mangiare. No? la correttezza linguistica e politica è una precondizione, è come ortografia, o, dov come è, o dovrebbe essere ortografia e sintassi a scuola, non è che sei già bravo se rispetti la, uh, la sintassi, dovrebbe far parte proprio della formazione del personale politico, ma anche del cittadino. E qui ovviamente c'è un film molto famoso, no? Palombella Rossa, Nani Moretti, eh, interpreta un, un dirigente comunista che ha perso la memoria e gioca a pallanuoto, sapete quando è? Dell'89, 25 anni fa eh, esatti, e c'è quella scena in cui lui schiaffeggia la giornalista e, gli dice, e lei dice ehm, ma come parla? Le parole sono importanti, chi parla male pensa male, e io sono sempre in, in tentazione di, udire, di creare una catena sillogistica, chi parla male pensa male, ma chi pensa male fa peccato eppure ci, eh, ci indovina in realtà io personalmente non mi sentirei mai in grado di stabilire che il mio, pro, il mio prossimo quando parla bene o quando parla male figurarsi quando pensa bene o quando pensa male non mi sfuggono le nobili intenzioni della denuncia di, uh, di, di, di Moretti ma è una delle cose che ha caratterizzato la sinistra in questi anni è proprio quella che si ritiene più critica in due modi che la svantaggiano parecchio primo come tribunale autoeletto dei migliori, il secondo come agenzia per la produzione di tabù e la loro distribuzione. Noi siamo quelli che non dicono trend, noi siamo quelli che non vedono la televisione commerciale, noi siamo quelli che non. A sinistra sono state usate molte volte certe espressioni come cartine di tornasole, no? come segni della rottura di una specie di catechesi senza dei ah, hai detto in ciuccio, ah, hai scritto centro sinistra con il trattino? non è stato solo un errore tattico grosso perché ci allontana dalle persone che non seguono la politica che hanno paura a parlare con noi perché hanno paura di sbagliare a parlare ma è un errore di fondo perché non c'è e non può esserci il partito di coloro che parlano bene, e il partito di coloro che pensano bene, e parlano bene perché pensano bene, e quindi parlano bene. Questi si chiamerebbero ben pensanti, e dovremmo conoscerli bene, dovremmo conoscerli per tenerceli alla larga. E noi sappiamo anche che però questa idea di sinistra come ricerca intransigente della purezza, non è presente solo nella caricatura che di noi fanno i nostri avversari noi sappiamo che il politicamente corretto come negazione, come generazione di tabù è pure parte del nostro patrimonio genetico noi sappiamo che si è partiti contro l'oppressione e molto spesso si è arrivati a favore dello snobismo e con uno di quegli scambi di vocali che peraltro sono il tipico, il tipico procedimento dei eh, lapsus freudiani la centralità è passata dai lavori ai valori valori che qui non nomino perché mi sono molto cari e ho la certezza che a nominarli si sciupino trasmetterli è un altro discorso nella pratica, possibilmente io allora propongo un'operazione radicale di ingegneria genetica l'istantanea abrogazione dei nostri tabù linguistici che non vuol dire dire pane al pane e negro al negro quello che mi interessa è che ognuno curi la propria igiene verbale per sé e che nessuno pensi che le parole siano di per sé sostanze in effetti convogliano una visione del mondo ma o la visione del mondo risulta chiara per quello che le parole dicono o è inutile mettersi a parlare delle eh, parole e quindi le parole sono importanti Nano Moretti, sì certo però insomma fino a un certo punto però non voglio neanche diventare io quello che procede solo per eh, obiezioni e, e negazioni, allora vorrei concludere dicendo cosa per me manca e cosa per me è manca che cosa è per me la sinistra manca un senso maturo della libertà espressiva di ognuno e di quanto sia proficua la diversità dei codici il politicamente corretto è molto criticabile soprattutto perché pensa a Babele come una iattura e rimpiange una specie di linguaggio adamitico, edenico uguale per tutti che non è mai, e dico mai, esistito fuori dall'Antico Testamento e fuori dalla Torah c'è una sinistra che pare alla ricerca della lingua perfetta, e eh, magari quella degli angeli. Sono compagni che sbagliano, Qui, que su questo sono veramente eh, sicuro di, eh, di me. In un mondo in cui se c'è un obbligo sociale è quello di trasgredire, o almeno di fingere di farlo, lavorare alla costruzione di nuovi tabù è saggio e proficuo quanto aprire una bottega di maniscalco in un autogrill. Poi manca una considerazione adeguata dei valori. Non è bello e non è di nessun vantaggio esibirli, si fa bling bling e possono addirittura anche sembrare ricchezza indebitamente accumulata. Tu hai avuto il tempo e i soldi per studiare, per esempio, quando sono valori indossati. Ognuno, immagino, cerca in modo di, di essere quello che in un modo un po' melenso si, eh, si dice una bella persona. Ma pensare di esserlo già e dirlo è un comportamento da damerini e la politica è lavoro, non è salotto e non è passerella. Quindi occorre lavorare, occorre lavorare perché i valori non siano solo le parole che li nominano, ma siano l'attenzione che serve per raggiungerli e costruirli nel reale. Manca la pienezza delle parole, ma le abbiamo svuotate anche noi e anche per troppo affetto o per affetto troppo maldestro. Affezioniamoci di meno alle nostre parole e viaggeranno più leggere e sicure nel mondo. Manca produrre senso comune, e non dico luogo comune, il senso comune è consenso. Che non sia tollerabile, che nei nostri mali affondino eh, barconi tutti i giorni, pieni di persone, mi pare stia diventando senso comune, non solo per noi intendo dopo gli anni delle politiche più ipocrite, più criminali sull'immigrazione. Ed è un esempio positivo. Ho anche il sospetto, spero di non illudermi, che anche su temi come i diritti civili, in tema di famiglie, o in tema di morte assistita, di bioetica, mi pare che con il permesso del Vaticano qualcosa stia cambiando, e stia cambiando proprio in termini di, uh, di senso comune, di coscienza nazionale. Che la crisi economica sia lontana dalla soluzione, che abbia spesso fondamenti strutturali e non contingenti, pure questo mi sembra senso comune e mi sembra che procuri anche, provochi una certa disperazione sociale. Non di senso comune, mi pare invece il legame fra il tasso di disoccupazione giovanile e la riforma del Senato. E qui vorrei anche che qualcuno, se lo sa, mi possa indicare questo, oh, questo nesso fa paura l'espressione senso comune vorrei far presente che la propaganda per la propaganda bisogna stupire bisogna essere, bisogna essere eh, originali e non banali ma le esigenze della politica tengono conto anche della banalità del vivere delle cose che sanno tutti dei sentimenti diffusi con maggiore pazienza e con minore visibilità devono cercare di farli crescere nella direzione che pare la migliore, ed è questo il consenso. Con la cultura, per esempio, è vero che non si mangia, la politica mangia pochissimo con la cultura, mangia di più con gli appalti, ma senza cultura, senza formazione, senza capacità di approfondimento e nei casi più gravi persino di espressione, fra poco a non mangiare sarà la nazione, e su questo il consenso non c'è, ed è urgente che se ne crei il sentimento. Manca, infine, e qua spero per poco, la costruzione di un'identità politica collettiva che possa generare messaggi politici nuovi e per nuovi intendo aggiornati, adeguati al nostro tempo e che non sia essa stessa generata da messaggi di propaganda come quelle formazioni politiche che si chiamano sintomaticamente cartelli. Allora, mi prendo un ultimo minuto per un ultimo desiderio. La campagna elettorale è il sintomo nevrotico e compulsivo della politica italiana. Si dice che siamo sempre in campagna elettorale e non è poi così tanto esagerato. Il desiderio è un'altra cosa. Quando il cielo era coperto, gli astrologi non potevano vedere le stelle. In latino, sidera. Allora desideravano, distoglievano lo sguardo da ciò che a loro mancava. E la parola desiderio viene proprio da uh, lì. C'è e ci sarà sempre qualcosa che manca, ma anche qualcosa che è manca, che è sinistra. E allora fra cieli stellati sopra di noi e leggi morali tenute ben dentro di noi, penso che possiamo trovare sia le parole per dirlo, sia i modi per costruirlo. Grazie mille. Grazie.